Ciao a tutti, benvenuti. Allora, eh, oggi con studio con YouTube. Andiamo a vedere una bella cosa. Oggi andiamo a studiare, a vedere ehm, Francesco Bertarca. Allora andiamo a vedere chi era, se lo conosciamo bene. E quando lo conoscete bene, sarete pronti per andare davanti alla professoressa, come farò anch'io. Io, Io um, a ripetere tutto e prendere un bel 10. Ci state? Mi scommettiamo? Incominciamo subito Allora, chi era però Francesco Petarchia? Eccolo qua, questa è la sua bella foto Guardate, be bella foto, bella foto eh, La sua bellissima foto, questo qua era proprio lui Era un ritratto che gli hanno fatto Poi c'è un pochino più grassottello era Però questo qua non glielo dite la vostra Allora, Francesco Petarca era questo tizio. E nacque ad Arezzo nel 1304. Quindi nasce ad Arezzo nel 1304, dopo pochi anni, il padre, per, per motivi politici, trasferì tutta la famiglia a Carnegie nei pressi di Avignone. Quindi possiamo dire finora che è nato ad Arezzo. È nato ad Arezzo. Rezzo, è nato ad Arezzo possiamo dire fino adesso che è nato ad Arezzo e che eh, se non mi dici ok è nato ad Arezzo e eh, nel, nel 1304 è nato ad Arezzo nel 1304 quindi, ecco giovane è e eh, pochi anni dopo il padre dovette trasferire la famiglia ehm, dovete trasferire la famiglia a Carnebras nei pressi di Avignone in Francia quindi si trasferì in Francia si trasferì in Francia per motivi eh, di politici perché il padre era un notaio Um, come il padre anche lui volette incominciare la carriera diciamo politica e, e di legge e quindi incominciò gli studi di legge um, ad Avignone dove da qualche tempo risiedeva la, la corte pontificia e quindi incominciò gli studi di legge ma come capita molto spesso non si sentì Tanto tanto portato per gli studi di legge e eh, quindi li interruppe. L'interruppe come un capita un po' di spesso che non ti piace che ti iscrivi a una materia all'università. Non ti piace più, e quindi la cambi. E ne fai tutta un'altra. Capita spesso anche a lui. È capitato, e, e incominciò la e incomincio lì eh, in, con grande interesse gli studi gli studi gli studi per per i grandi autori classici latini quindi per la letteratura comincio gli studi per la letteratura era molto cioè la letteratura è bellissima è veramente bella e quindi vede che gli, piac gli, gli piacque e... si divertì vede che gli piacque molto e gli piacque e quindi comincio gli studi per la letteratura e poi il venerdì santo 6 aprile, uh, quindi il venerdì santo del, che era il 6 aprile del, mille, ehm, del, 1300 se, del 1327, incominciò. Gli, uh, in, no, cono, conosce, conobbe una um, bellissima donna, una ragazza, Laurea. No, laurea. Laura, con, con, conosce Laura, uh, e si fidanza, uh, diciamo, si innamora, si innamora di, di Laura. Si innamora di Laura e, e tale la incominciò a um, ed è la donna che lui amò per tutta la vita amò Laura per tutta la vita e poi si dedicò a una vita ecclesiastica. e divenne il cappellano di famiglia del cardinale Giovanni Colonna la vita c'è divenne il cappellano di questo grande di questo cane cardinale che era molto molto famoso a quel tempo, e, ed ebbe l'opportunità di girare tutta Europa. Lui girerà tutta Europa con il seguente del cardinal Colonna essendo il suo carpellano. E, e quando poteva, si rifugiava. Si fa per dire. Nella sua casetta in Val di Chiusa e Da lì Lì lui Studiava E ripassava Studiava e Lui studiava E L'ho perso Non trovo più la sua immagine Regia Tecnico Scusate e lì lui insomma, studiava e scriveva. Scriveva in tutta tranquillità, lì era tranquillo, non aveva diciamo, niente a cui pensare. E... Quindi lui studiava in tutta tranquillità. E, e scriveva. Scriveva e pensate che sempre questo tizio nel, ne, al, In Campidoglio, sempre in, a Roma Ricevette persino la laurea la poetica nel 1341 Dal 1360 visse in Italia eh, Da prima a Milano, poi a Padova e poi a Venezia La bellissima Venezia Salutiamo tutti i veneziani, come si dice E, e infine si ritirò ad Arquan su Coglio Canei dove morì nel 1374 per volontà testamentale cioè lui ha, aveva scritto chi voleva essere seppellito nella chiesa par parrocchiale di Arqua e se noi andiamo ad Arqua sembra tipo un nome di un cartone animato Arqua e andiamo nella chiesa di nella chiesa parrocchiale ar di Arqua, e là troviamo le spoglie eh, collocate in artorio mar marmorio accanto alla chiesa. Quindi, se vuoi, da a fargli una preghierina e un salutino. Vi aspetta ad Arqua, e mm, quindi, quindi muore, muore nel 1374 e viene seppellito ad arqua, morre e viene seppellito ad arqua. Tra le opere di Petrarca che possiamo andare a vedere, Possiamo vedere tra le sue opere. E ci sono tante opere, tra cui le più famose è l'Africa. E' un bellissimo poema. Un bellissimo poema. E... Ci sta l'Africa, che adesso, se riusciamo, la regia ve lo fa vedere. E ci sta l'Africa, che è un poema epico sulla seconda guerra punica che fece guadagnare a lui la colonna poetica, questa qua che vedete sopra, fatta di vinmin. Perché ci sta un, un mito, cioè un, sì, un mito che dice che eh, il dio greco della cultura. Uh, disse che tutti i poeti Dovevano avere una corona Di, um, di, di vischio Non mi ricordo che è questa E eh, Perché in il ricordo il, il mito dice La leggenda dice Il ricordo del, um, Della musa che, Di cui si innamorò um, Di cui si innamorò Uh, proprio il dio della cultura il dio della cultura degli egizi si indaminò proprio di, di lui e quindi eh, grazie alla, alla dea che li proteggeva visto che lei non voleva, che lei voleva rimanere singola uh, la fece trasformare in un albero e quindi da tutti i poeti ricordo di quest'albero di questa musa eccetera eccetera eccetera hanno questa corona in sulla testa Eccola qua Questa è l'Africa uh, Questa è un po' la copertina Con uh, um, In ottava rima Del petarca La bellissima Africa Che se volete andare a comprare Questa qua è la versione originale Cioè non è proprio originale quella scritta da lui Però la versione che dov dovrebbe essere scritta a macchina Con le macchinette Non quelle da scrivere Con il torchio. mi sembra che dovrebbe essere scritto Questa qua vale tantissimo vale veramente tantissimo e costa veramente tanto e poi dopo c'è un altro poema quello più famoso che è il canzoniere e il canzoniere è l'opera più famosa si tratta di una raccolta di 366 composizioni poetiche suddivise in due parti quindi è diviso in due parti Rime In morte di Laura Di Laura E rime in vita di Laura Di E, e quindi è diviso in due parti Rime in morte e rime in vita Proprio bello è eh. Cioè poi Ragazzi se avete notato Quasi tutti i poeti ah, no, quindi, cioè, hanno Una persona a cui gli hanno dedicato eh, qualcosa, il poema. E... e poi ci sta quindi il canzoniere, il centro del mondo poetico di Petrarca e dunque Laura. E, e questa qua è una caratteristica dello Stile nuovo la, la... Diciamo il genere Il... Il... Il... Il... Come si dice? Non mi viene la parola Il... Il, aspettate, come si dice, lo stile nuovo, il la lingua, la... come è composto, cioè il metodo di composizione è composto nello stil nuovo, che a differenza del, del 200, della scuola poetica siciliana la donna è considerata come la la musa ispiratrice quindi è al centro di tutto e deve portare come proprio si vede soprattutto nella linea commedia deve portare l'anima del poeta fino al dio e nella, commedia, nella linea commedia di tanti si vede benissimo questo e, e quindi lui scrive eh, il canzoniere eh, e ehm, dove tuttavia non scrive sono rime di carattere amoroso per Laura, ma scrive anche rime di politica di, di polemiche contro la Chiesa che sappiamo, che sappiamo tutti che era corrotta. Cioè, a quel tempo: cioè, si compravano le indulgenze, si compravano. Cioè, tu avevi tipo i soldi. Potevi diventa, diventare tipo papa. Basta che dai un po' di soldi ai vescovi, li compravi. E quello ti facevano leggere papa era un po' un tempo dove tutti potevano fare tutti i ricchi potevano fare quello che gli pare piace e questo finì però per fortuna con tutte le rivoluzioni che sono state fatte tutte le opere di Petrarca sono caratterizzate da una costante tensione da un profondo dissidio interiore il poeta infatti se da un lato vorrebbe dedicarsi alla religione, dall'altro avverte il desiderio di una vita pubblica, si sente attirato dai dei terreni, dalla gloria. Eh, in questo caso potremmo dire per, per dare uno, uno sguardo alla finestra del mondo, ai tanti follower, ai tanti iscritti, ai tanti seguaci, ai mondo, a tutti, tutti gli influencer. ma... Si sente attirato anche dal desiderio delle colore poetica e dell'amore per l'aura il linguaggio è un po l'antenato della lirica La, chi non ha mai visto, visto una lirica sono molto belle anche forse un pochino non le vise, perché alla fine della lirica non si sente più cioè, non si capisce niente nelle liriche ma eh, E Petrarca quindi eh, scrive con un linguaggio eh, della lirica, un linguaggio poetico molto semplice ma allo stesso tempo raffinato ed elegante, eh, frutto di un continuo lavoro di libero lavorazione. Adesso vi voglio leggere un pezzettino molto molto bello. Dei, del canzoniere il pezzettino del canzoniere uno dei suoi versi più famosi che, in cui petarca ricorda la figura di Laura mentre si bagna nelle acque del fiume Sorga presso Val di Chiuda il poeta sopraffatto dai bei ricordi si abbandona alle fantasie dolci e malinconiche insieme immagina di morire per essere sepolto in quel luogo. E forse un giorno Laura tornerà a cercarlo e piangerà per la sua tomba. E lasciandoci andare in questi ricordi, il poema dimentica almeno per qualche istante la sua sofferenza. Da maschio, posso dire che credo che tutti mm, vorremmo che la propria amata, quando morire, cioè, se, se, se ancora è ancora viva, se moriamo prima noi, <ride> eh, se non muore prima lei. <ride> Ci nella nostra tomba a portarci dei fiori Ma tutti lo vogliono, pure i parenti Tutti, è una cosa proprio bella, bella, bella Vi leggo la parafrasi perché se io al latino diciamo, già, già parlo male un po' l'italiano Poi cioè già, già con il francese e l'inglese ci vado male Poi immaginiamoci pure il latino Anna, va oh bene Quindi vi leggo la parafrasi pure è più chiara E chiare è proprio la prima parola che troviamo in, in, quest, nel, in questa canzone chiare, fresche e dolci nelle quali immerse il suo bel corpo, Con lei, riferite all'aurea, che per me è sola ad essere considerata donna, ramo nobile al quale le piacque e ricorda ancora sospirando, appoggiando sul su suo bel fianco, erbe e fiori che leggia. Vesse e l'Angelico Sero ricoprirono aria sagra serena dove amore mi ricoprì per mezzo di quei begli occhi. Ascoltate tutti insieme le ultime parole piene di amore. Eh, sinceramente è un po' non stalker questo Pretarka perché comunque se si non le persone che fanno il bagno. <ride> A meno che non ve lo. Cioè, se fanno, ma solo nei film e eh, non lo fate. Mi raccomando, se no se no chiamano la polizia e poi mi, mi denunciano e Poi c'è tutto un casino, però vabbè, Petarca non l'ha fatto, però nella sua fantasia. E... Quindi vi lascio qua, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.